Siamo qui nel regno dell'altissimo, altissimo, siamo Altissimo. che mi conviene non riesco a trattenere l'ira la devo sbattere in